O con accento circonflesso 1 no o barrata o barrata t, apostrofo. 2018.1.18.barra T1 Copyright News 1 Oa con diaresi 0. O barrata 4 uguale. O barrata 18 barra verticale dollaro a condieresi 4 u condieresi 1 barra 41 u con, con accento grave et islandese x barra rovesciata barra verticale a condieresi 8 t et islandese n con tilde. O barrata AOETP negazione di chiocciola F et islandese. A condieresi t 0 o barrata. U con dieresi U con dieresi, chiocciola D, T a con dieresi 0 o barrata con dieresi H o barrata con dieresi. I con accento circonflesso chiocciola a con dieresi a con dieresi, I a con dieresi a ed islandese a con dieresi. T. A con con accento acuto di maggiore di D o con accento circonflesso LX A con, con accento acuto di T. Punto punto punto a chiocciola XH PIA E et islandese. O barrata 4. Tia con, con accento acuto a con ieresi a o e ti chioccio la negazione di a con di u con dieresi dollaro u con dieresi negazione l minore di. U con dieresi u con dieresi. Altia con ieresi b di a con di barra verticale ix. U con dieresi X o con tilde chiocciola ttmtx barra rovesciata L, td chiocciola 24.